Ciao a tutti ragazzi, noi siamo GrammetX E Marco è 003 E Marco è 003 Sovere Bravitiombalo Quindi nella scorsa parte abbiamo fatto backtracking nel mondo 2 In questa parte yeah. inizieremo il mondo 3 yeah. Anche anche noto come, come eh, sì. uh, Il castello que... quindi... Spett... no, non era castello sentiero spettrale sì. Quindi ci avviamo verso... Oppure sentieri spettrali. No, sentiero. Forse. Quanto scommettiamo? Boh. 5 euro per sentieri spettrali tutti. No, sentiero. No, io non scommetto. Yeee! Yeah! GG, ora non avrai niente. Avrei <ride> soltanto una pistola. <ride> ok, bene, quindi. Uh, per prima cosa dobbiamo risolvere questo intrigato indovinello qui. Che ci propongono. Oddio, eh, vabbè, eh, andiamo al mondo 4 <ride> Secondo okay, me è ecco, più facile <ride> E ora? <La> cosa ne <gasps> dia? Wow Fammi muovere la telecamera, basta Qua servono tante statue, apparentemente Ah, salve È intrappolato quel bu, non si può muovere Vedi, si, si gira Oh no, non, non possiamo ancora rompere il gioco. Cosa, oh no. cosa si ha dopo il mondo 4? Il drill o il uh, martello? Suppongo entrambi, forse. Ancora non possiamo più fare niente. Quindi. No, no, quindi poi prendi la statua da, da quello di prima e metti a uno dei due. Ah, it's very interesting. Ma no, qui non c'è niente. No, dobbiamo fare il cerchio delle monete rosse così. Ma no. faccio prima a sparare qualcuno. Assolutamente. Oh. Sì, bravo, hai già sbagliato. Sì, perché è questo che gli ero i fanno. Non la prendere, ok. Metti, prendi. Metti. Oh, oh, no. oh non la mette. Nonna Ziyos. Mamma mia, easy, easy, nemmeno una chance di fallire. Oh, oh, oh. Bene, ora rubo anche la statua perché la voglio io, ecco, mia. mio. Solo al settimo tentativo, ragazzi. No, non abbiamo rifatto l'intro cento volte, no, no. solo per fare no, il primo colpo. No. <ride> Buazuka ah, per Peach, ok. No, non posso portarla. Ok, me. possiamo partire al primo livello del mondo 3. Comunque siamo già lì alla, a metà dell'esplay. E non abbiamo iniziato la seconda se serie Cioè la, la serie dopo Undertale oh, Peccato che Undertale non l'abbiamo ancora finita <ride> eh, Perché non riusciamo a sconfiggere quel maledetto <ride> John Sentieri spettrali Un nome davvero azzeccato direi No Sig Volevo dire ah, Non c'è traccia di Bowser Jr. o di Spawny Potrebbe essere ovunque No I. You got email Ah forse il nostro benefattore misterioso Ha le risposte che cerchiamo No. Complimenti, avete scovato i sentieri spettrali. Splendidi, vero? Eh, scovato. Date un'occhiata al cancello che vi sta di fronte. Ma non è lui, non è your Shot fan. Shot. Eh, punto interrogativo, ha... punto interrogativo, punto interrogativo. Wow, il nostro angelo custode è proprio bravo! Dietro il cancello lunare si c'è la cura che Per la piaga che ha colpito e devastato il regno dei funghi. Un campione da troppo tempo. Assop assopito. Sopito, Si risveglierà e rimetterà tutto a posto Ma per raggiungerlo dovete, dovete trovare le due um, reliquie della virtù Trovate le reliquie e il campione Tale Sig, Fan, Sig Tasma Fan Si risveglierà e sarà lieto per canta di cantare per voi Ok Oh, sembra una cosa carina Beh, non abbiamo molti indizi Ma almeno sappiamo cosa fare Andiamo a cercare le reliquie Che ne dite? Mm. Voilà! Bene, quindi questo nostro fan misterioso, che stavolta ha dimenticato di firmare. Ah, qui possiamo. No. Eh, quindi andiamo di qua. No, no, no, Non posso fare altro Marco, dovevo. Ah, è andate? vero, siamo stati. Pensavo siamo stati fosse. Sparati, indietro, eh appunto. Siamo stati uccisi. Allora, vediamo che cosa abbiamo qui. Abbiamo un.. Due piedistalli, entrambi vuoti e due liquidi della virtù da trovare. Scommetto che non è un caso. Oh, tu dici? Io invece direi di sì, perché questo è d'oro. E quello è d'argento. Quindi mo mi spieghi quale differenza ci dovrebbe esserci da, da, da, da, da. Sì, Sconfiggi 10 nemici. Vediamo, ci sarà. No? Ok. Sembra di no. Però abbiamo i nuovi tipi di nemici. Cioè, non. Nuovi nemici, però. Quindi visuale e tattica, che cosa abbiamo qui? Lo ziggy. Ziggy spaventosi, quindi Mi sa che. Spaventoso è il nuovo aggettivo per i nemici. Mi sa che Rabid Luigi l'ho lasciata comunque comunque questo ziggy. Beh. sì Rabid Luigi. Ah, l'ha scivolata, sì. E sì. Sì, mi sa che fa 120 danni, mi sa. Ah, quindi che cosa abbiamo? Abbiamo solo ziggy. Quindi sì, però siamo abbastanza circondati. Um, io direi Secondo me questo setup va bene per questa battaglia Perché alla fine non dobbiamo fare nulla di che Quindi Rabbid Man inizia ad andare per i cavoli tuoi Fare un po' di, di danno in giro Sai, hai presente, sai cioè. Bonk Bonk Ok E poi attiriamo tutto il mondo Cioè tre persone Lui no No però almeno lo mettiamo in avanza scoperta Bonk Yes. Poi, Rabbit Peach. Eh... Ma gli umani hanno... cioè gli umani, quelli del mondo di Mario hanno l'effetto vampiro, cioè possono averlo. Mm, non lo so. Perché, perché quando, fa il, quando fa un attacco l'effetto vampiro fa il, il verso di un Rabbit, quindi non avrebbe senso che ah! un Mario... Sì. Ok, allora... Aspettiamo ad attaccare, se magari... Cosa? Ok. si <ride> si sì, sì, sì, bugga il coso Non, non so che dirti eh, Non posso raggiungere Mario per un salto team Quindi ci mettiamo qua Anzi Ecco Ora sono più felice Allora ci mettiamo qua eh, Direi Non lo so Ehi metterei lì davanti Metto qua a questo punto sì. non, volevo, non volevo prendere danni nella prima battaglia in realtà Cioè Se posso evitare Ammazza quello e poi con Mario ammazza quello Non rischiare dai mm. Volevo tirare la sentinella con Rabbid Peach Tanti un rizig Scusa lui doveva, doveva uccirlo quella civata quello là Boh avevo, avevo visto il segno vabbè Spariamo Bong <ride> doveva farlo prima mm -hmm. Mm -hmm. È vero prima che non l'avevano attaccato nemmeno il cosa eh... Uh, uh, uh, uh. È finito, andiamo. Quindi se tutto va bene nessuno potrebbe riuscire a... Colpire Rabbid Mario. <ride> How dare you? Bonk. Bonk. Ah, grazie. Rimbalzo al secondo colpo, mi, mi approvo benissimo. Non so se sei ironico o no, perché... Cioè, che, che fa? Non cambia assolutamente nulla, lo volevo al primo, è vero, 10 nemici da devo uccidere, quindi no. quelli non sono tutti è tipo, Sono tipo metà quelli che c'erano sul campo Allora, eh, muoviamoci un po' Quindi lui, già, lui sta lì con il suo malocchio, siccome che si chiama? Uh, okay. Malocchio Malocchio di Falco, di Falco ok Ma volevo prendere il nome come si deve, perché poi me lo dimentico Quindi allora, Rabbi, anzi... Puoi anche di essere l'eroe dei, dei nemici. No, mi, mi suona male. Allora, ci mettiamo qui con Rabbit Peach, sperando di attirare l'attenzione della maggior parte dei nemici che spawneranno. Di cui dovrebbe, che dovrebbe essere Ziggy sempre. Giusto? Rayzig. Ziggy. Ziggy e Ziggy. Ok, sì. Questa la piazziamo qui adesso, che al prossimo turno farà un bel casino col ghiaccio. Allora, eh, con lui, boh, ci mettiamo qua. Sì, non vedo un motivo di allontanarmi troppo. Uh, sì, cioè non posso fare letteralmente nulla. Potrei attaccare lui e prenderlo col ghiaccio. E facciamo a questo punto. Tanto però il malocchio di falco l'ho già usato, quindi... Che, che altro deve fare? Niente, però lo congelo. Oh, oh, oh. Un po' di danni non fanno mai male. Oh no, mi ha inchiostrato la sentinella. No, Ma... non me l'ha ucciso. Che cacchio Squallido Squallido? Sì, perché l'hai detto? Sì, squallido, sì <ride> Sì, uno schifo Guarda, Bergoglia. guarda, guarda si, sono, si sono messi proprio in um, Oh no, nella... stiamo spawnando ai lati pure Allora vediamo chi sono S Si sono messi proprio in, in, in, nella posizione Vieni, Rabbid Mario, uccidici vi... Sì, è letteralmente quella la posizione Accetto che Ma Rabbid Mario uh, non questo, ci arriva Questo niente arma, quindi Allora. Rabbid Peach Potrei curarli ma non, non mi. non mi pare davvero il caso Quindi allora eh, Potrei assorbire un po' di danni con Mario Però in realtà con Mario voglio andare qua sopra Dov'è che, dov che era aspetta? Ah eh sì, qua su No, non è qua Perché? No. Dov'è aspetta? Ah, ecco dove qua? Dove sono i nemici Sì, no. voglio andare vicino al nemico Com'è che ci arrivo là sopra però? Non, non il posso arrivare. Team. Devo per forza prendere il salto team. Dai che fregatura. Vabbè allora mi sto qua. Anzi... Quei zighi sono praticamente indistruttibili ora... Per ora. No. Allora. Ci mettiamo... Non posso nemmeno raggiungerla qua. Forse me la sto solo pensando troppo. Cioè alla fine... Un po' di danni neanche fanno male, dai Andiamo qua per attirare uno ziggy almeno, vabbè Ah, come avete visto fanno l'effetto inchiostro Quindi questi sono probabilmente fastidiosi. Cioè, sono molto fastidiosi in realtà Ah, congela lui Cosa fa l'inchiostro? Niente armi? Sì, niente armi Adesso mm. Robin Mario non può fare niente Mario Beh, Rabbid Mario potrebbe attaccarli con lo spazzatore. Sì, ma non voglio usare lo spazzatore. Aspetta, posso usare il martello? Sì, posso usare il martello, ma oh, perché dovrei usare lo spazzatore? Perché <ride> il per il martello sono troppo lontani. I don't care. Allora, qua ci raggiunge Rabbid Mario. Sì. Probabilmente, sì, sì. Allora ci mettiamo qua. Luigi. E poi mi mistero... Cioè. Non c'è nessuno, tanto. C'è Rabbid Mario. <ride> giusto, giusto. Ok, ci mettiamo qua. E bruh. Ho anche annullato il, la vista, il malocchio di questo. Come? Col ah, ghiaccio. Ah, con il ghiaccio, vero. Adios. Ok, adesso però, Ho sia Robin Mario che Mario, <ride> espostissimi. spostissimi. Eh, Sì. Vabbè, mancano solo questi due nemici. Spero che non mi fanno troppi danni, fanno 50 danni alla fine senza il critico. Vabbè, adesso mi attaccheranno. Ah, oh no! Wow! 75 perché? Mamma mia! Perché mi ha fatto dei più danni? Vabbè, attaccheranno. Allora. Anzi, che, che sto facendo? Sono stupido La sentinella può anche disattivare quello Oh, inchiostro Come sei cattivo Bonk Posso mielare la sentinella? No Maybe, perhaps Sì, però sarebbe immune uh, Quanto è il raggio di cura di Robin Peach? Sette Sette? No, non idea, ho idea, sono a caso. Un, vabbè, 1, 2, 3, 4, 5. Più o meno dai. Quindi se vado qua... Sì, ci arriva. 1, 2, 3, 4. Ok. Bong. Adesso disattiviamo pure quello di quello. No! Ora come faccio? <ride> Se non fossi serio per, per un attimo mi hai fatto pensare che l'inchiostro disattivasse il... Uh, il salto team il, No, non il salto team Il... Um, il, il, il, il, il, il cioè, avesse le stesse effette del ghiaccio Cosa? <ride> <Sì>. <ride> cosa Vabbè, lasciamo perdere Adios Sì, un extra Pensavo non potessi più fare la cura Ok Yay, 4 su 5 Ah, già mi ha curato Ho mangiato la pizza eh, Ah, potevo giocarla molto più rischiosa di quanto l'ho fatto Se avessi saputo Ok eh beh, 25 sfere eh. Adesso iniziano a aumentare i prezzi Volevo dire Vabbè Sì, anche i prezzi Ehi avete visto? Quel grosso cancello là in fondo si è appena spancato Coincidenza, non credo proprio Dobbiamo andarci ragazzi, forza Non è assolutamente una trappola, trappola altresì detto che anche quei cancelli laterali si sono aperti. Chi ha costruito questo posto dovrei cancellarli. Faremo meglio dare un'occhiata, indeed. But first, vediamo un po' di usare queste carissime abilità. Ne ho 140 con Mario. Che cosa volevo prendere con me, Non mi ricordo. <ride> Trova quello Forse più semplice. se compratelo, uh, Danni vista dell'eroe da 100% a 130% dell'attacco normale. Buonissimo. Ma quanto ti è andato? 25 mi date. Ah probabilmente c'erano anche quelle della scorsa volta che ne abbiamo speso Ah Ah è vero che poi siamo tornati indietro e non abbiamo più fatto nulla Vabbè eh, prendi allora Prendi qualcosa Recupero di utile Recupero potere M Area potere M Questa potrebbe essere utile anche questa però Puoi prenderli entrambe quelle uh, del potere M. Più danni. Prima hai visto? Mario ha avuto. Cioè ci sono voluti due colpi della vista d'errore <ride> per uccidere uno ziggy Marco <ride> Quindi eh, sì, prendo questo così posso one-shotare gli ziggy spaventosi almeno. Con la vista d'euroe. Eh. Questo è già troppo costoso poi, quello recupero. E poi direi che voglio più danni. Mm -hmm, più danni col salto Lo schianto. Aria oppure danni? Uh, danni Però aria è più utile secondo me perché già me faccio fatica a raggiungere tutti Va bene, allora perché chiesta <ride> <ride> perché per chi chiesto a me? Per contraddirti ecco. <ride> Allora vediamo Rabbitfish ne ha 80 Potrei fare danni scivolata però non mi sembra il caso eh, Raggiustato team nah. Una scivolata extra qua Quattro potrebbe essere buona se mancano 10, io devo risparmiare per Peach. Rabbid Peach. Vabbè. Parata attacchi fisici non è di grande Paratata. preoccupazione. Recupero scudo non sarebbe così male, anche se già sto usando molte abilità sempre con Rabbid Peach. Parata mm -hmm. cura, eh, Mega cura, questa ci servirà sempre. Però per adesso stiamo a posto. Eh vabbè dai risparmio per un'altra scivolata a sto punto Altrimenti che cosa? Aria cura Mega cura Ma sì dai risparmio. Poi Rabid Gigi Rabid Gigi, Gigi. Le, le abilità e di Rabid Luigi non le ho proprio calcolate Guarda tranne questa <ride> Mi sto, sto focussando tutto sulle scivolate praticamente Sul su queste. Allora potrei fare l'ultimo livello della scivolata 160 danni poi Luigi con le sue grandissime 80 sfere. Che cosa abbiamo? Danno sguardo d'aquila, questo sarebbe utile visto che fa proprio schifo il suo sguardo d'aquila. Rispetto ai danni che fa. Il uh, lesto non mi interessa più di troppo, diciamo. Preferisco usare questa quando posso subito. E in alternativa cosa ho? L'area del salto team. E il danno alla scivolata. Quindi io direi secondo me vale la pena prendere questo. E a 60 prenderò il secondo. Che quant'è che aumenta? 70%. Direi che ne vale la pena, sì. Rabbit Mario. 100 sfere. Eh, Come. Com perché ne abbiamo così tante? Con tutti. Cioè, in, Boh. Eh, queste. Se prendi qualcosa che serve a 100, a cui serve 100. Rabbit Mario. Prendi occasione. Non ce vale n'è nessuno mi sa che costa 100. Parata. Attacchi fisici. Qua potrei letteralmente annullarli. Lo faccio. Potrei, potrei annullare gli attacchi fisici a, a Rabbid Mario, con la, con la barriera qua. Mm. <ride> non, però non mi sembra... Non la Solo che mi dà un po' fastidio il fatto che non, cioè non difende affatto per le armi. No, c'è cioè questa qui. Posso mettere prendila. il 30%. No, Rabbid Mario... Eh. <ride> no. Eh, più scivolate, più danni scivolata o più esplosione? Nella scivolata. Più scivolate... 3 mm, può essere utile Che, che, che di solito si raggruppano in 3 i nemici Cioè in 4 è difficile ma in 3 è molto comune mm. 80, 80 Questo quanto è? 30 no, Tanti danni sono questi eh. Con. Eh... Però aspetta se, se tu ci pensi Se ci sono più nemici vicini E io faccio una scivolata a 1 Li faccio già 70 danni poi con la scivolata quello accanto lo uccido uno ziggy. Quindi a questo punto facciamo una sci più scivolate. Yeah. E poi cos'è questa parata? Non mi interessa. Peach Peach. Pip. Scivolata. Uh, no. Salto curatore. Sì. Hanno suonato. Vado io, tocca il numero. Raggio salto curatore. Uh. Questo non è male. Mm, vediamo, io direi... Ho questo o questo, per forza Più aria però, dai, secondo me conviene Ok, sì, quindi... Questo è tutto, più o meno Ah, ho dimenticato Vediamo un attimo le armi, se c'è qualcuna di nuova I'm back! Non vuole che. Quante belle abilità avrete preso. Ho aumentato il raggio di, Del salto della cura di Peach GG. E mostro, controllo un attimo le armi se c'è nulla di, di nuovo. Però mi sembra che sono tutte quelle d'oro, sì. sì. Sì, non sprecarei già per questo. Di... Questa però è troppo buona, il martello pietrificante. Prendilo. No, non voglio prenderlo. Ma è quello preferito. Quando, quando, quando esce la nuova, eh? È quello pietrificante, cioè. Per adesso ho già quello col vampiro che comunque si è buono. Però, cioè, voglio risparmiare i soldi perché quando esce la nuova diciamo, espansione di armi, Quali que... nuova espansione di armi? Ah, allora. Quando no, sblocchiamo no, nuove armi? Ah, pensavo di DLC. <ride> uh, Dove voglio andare? A dire a sinistra, prima nei labirinti si va sempre uh, a sinistra. Sì, ricordate i bambini. Che cos'è stato? È vero, roda? funziona, io ho risolto un casino di a di andando solo a sinistra. Stiamo comunque andando a sinistra ancora, vedi. Ok, siamo qua, abbiamo trovato un bel tesoro. bellissimo neanche tanto. Aiutante, spaventoso che, che non abbiamo ancora, ancora visto. Non abbiamo ancora visto. Quindi mi sa che dovevo andarci dopo questa a, a sinistra. <ride> sì, ok, ho capito. Eh, questo vengo è, ancora, il è ancora questo. Il, il livello 1, quindi non, non ci saranno altre battaglie. Ah, dov'è che sta? Che lo controlla? Ecco. Oh cavolo, spero che nessuno venga a voler accendere il cammino E invece mm. spero di sì Perché non andata a ad aiutare almeno? Così eh, nessuno lo fa Di qui c'è ancora roba Qua mi sa che mo ci sono i puzzle Da queste parti Qui intanto c'è un'altra cassa che ho visto Illustrazione Ziggy spaventoso Le men! Ah, devo stare attento che qua purtroppo, cioè, si vede poco le cose, quindi... Devo stare attento a non mancare niente, quindi qua possiamo tornare da qualche... No, oh, aspetta, non stava un'altra via No, cioè, a destra posso andare No, no, no aspetta, aspetta, v vai indietro Sulle scale ci sei andato? Sulle scale qua? Eh. Sì Non hai preso nemmeno le monete, c certo che ci sei andato Ci sono <ride> andato, ci sono andato mm. Moni, moni, moni, moni, moni, moni, moni, money. money Una musica Inizio prendo file calda. Ok uh, Qui c'è un altro tesoro Ziggy spaventoso, eccolo qua Ok, okay. sì, forse devo andare qui dopo tutto, prima di tutto Ok, e ora torniamo di qua Visto che siamo venuti da sinistra, ora torniamo a sinistra E ora andiamo a destra Tecnicamente ora dovremmo andare al cancello grande perché andiamo sempre ah, a sinistra Non è un labirinto questo Marco, è un'intersezione <ride> L'intersezione mica le fai così Fai prima quelle stupide e poi quella principale Smettila di russare, fare arrivare altri fantasmi Comunque sì, si chiama Bibio Non Bibio inter Intersezione vuol dire Ce che due strade tre. si intersecano tra loro Beh tecnicamente Yay, quelle si I primi tarocchi Yeah, un tarocco Spoiler, Non servono a niente, sono altri collezionabili inutili tipo le illustrazioni, le musiche e tutto il resto Beh, Le musiche le puoi ascoltare quindi Le puoi ascoltare anche giocando oppure andando su YouTube <ride> Allora, se non sono copyrightate oh oh oh oh oh. Ah quindi di là non penso di poter andare anche se c'è un tesoro Quindi ci dobbiamo per forza avviare in avanti Capitolo 1? Non, non abbiamo ancora trovato il... Okay. Il capitolo 1 l'abbiamo già completato si sì, è vero, dico due no, qui ci scusa provi ad entrare nella porta, mi sa so che si poteva fare no, non si può no. non, non c'è nemmeno una, una cosa perchè ah, lì si inizia il coso quindi io vado di qua un altro cerchio di monete rosse oh, -oh. un altro di qui così... Eh, no. che devo fare? mi sa so che si sblocca la via Uh, andando facendo il puzzle quindi dopo rifallo ah devo metterli come queste pietre qua uh, ah no. guarda non avevi capito <ride> ci sono. È, è ah, ecco di nuovo no no ho capito capito vabbè uh, questi sono una cosa a parte aspetta sì, ma lo faccio restartare il cerchio di monete si può fare già da subito era questo che non avevo capito Non dovrei aver saltato niente quindi Ah ecco ok Perfetto Brabant per 6x424 No 24. davvero Yay nuova arma per Luigi No Mario Vabbè Mario ovviamente la devo prendere subito perché è obbligatorio tenermelo in squadra quindi vediamo che cosa ha sbloccato questa e... Valkyrie che non abbiamo ancora visto è letteralmente migliore di quella di, di, di prima aumenta solo la possibilità <ride> è uguale ma meglio è uguale però c'è cioè, la possibilità con le Valkyrie che è mm, ok no allora aspetta Peach aveva sbloccato un'arma pure volevo un attimo dare un'occhiata sì, è peggio, <ride> ovviamente E qui c'è quella dorata che è peggio <ride> Fa, fa oh, wow. 10 danni in meno però è buona contro i miniboss E questa è buona contro gli aiutanti Niente, allora non compriamo nulla per adesso uh, Dove devo andare, giusto? A risolvere questo puzzle Tra me risolvere perché è facilissimo Ora uh, devo fare spe specchiato oppure devo combaciare? Non farlo. prova a combaciare poi... Allora, questo è eh, uno su E questo è Così mm -hmm. E questo tutto è giù, tranne uno Ok, prova specchiato ora Aspetta, voglio vedere, questo è proprio in fondo, in fondo sì Quindi questi sono sulla stessa linea E quello uno su Quindi sì, l'ho fatto bene Allora, faccio uno specchiato Quindi così, poi questo eh, meno, uno. Sì, meno uno, così, questo meno 2 E questo tutto giù Breh. Ah ecco sì era specchiato, avevo ragione fino all'inizio oh, oh, oh. Yay, altre sfere 20 Quindi posso già prendere il coso per Luigi <ride> <ride> Ok allora lo faccio Allora 20 con Mario, Rabbid Peach, abbiamo detto che vogliamo più scivolate, non mi ricordo Più comprai tutto, quindi qualcosa devi prendere Sì, per forza, quindi vediamo, danno scivolata non li voglio, scivolata extra, mm? ci penso, ci pensiamo Recupero scudo, non sarebbe così male, recupero cura mm -hmm -hmm -hmm. Però, mega cura mm. Area cura mm -hmm gli ha cura secondo Però me Però sai che c'è no. questo costa 90 Quindi mi sa che alla fine volevamo questo qua Allora prendiamo questo Rabbi Luigi niente Luigi In realtà Rabbi Luigi avrebbe questo qui Vabbè uh, Luigi abbiamo detto danno della Sguardo d'aquila 70% E abbiamo cappato quello uh, Tutte le abilità di Luigi della, Dello sguardo d'aquila adesso sono complete Molto bene <ride> Mi sa che Cioè di regola ci sono abbastanza sfere nel gioco per, per farle tutte le abilità complete. Quindi basta trovare tutte le abilità. Anzi, mi sa che ce ne sono anche di più. Perché con le sfide ne puoi ottenere alcune. Mi sa che le sfide sono opzionali. Cioè, quindi ti dovrebbero dare lo stesso. No, secondo, me, secondo me, anche incluse le sfide. Vabbè, poi vediamo. Se, se per la fine del gioco non abbiamo tutte le cioè abilità. Mi sarebbe inutile aggiungere poco. delle cose in più senza motivo. Cioè, magari in effetti avrebbe senso per chi le vuole fare. per Um, chi le vuole le, fa chi le vuole fare in un modo e chi le vuole fare in un altro Però ah, qui le risparmiano per ehm... danno Mario niente Eh no uh, Peach niente Giusto? Sì Ok Quindi abbiamo fatto qua le sfere di nuovo E ora possiamo finalmente entrare nel secondo capitolo E anche l'ultimo di questa puntata Che durerà pochissimo rispetto alle altre veramente Pochissimo uh, Finiamo sempre il primo capitolo Una della puntata sette. a metà Ok qui in abbiamo incontriamo ah, un nuovo nemico Spoiler Già, da, già dal nome del, del capitolo l'ho capito. Lo oh oh oh oh. Oh oh oh oh. so, funny oh oh. Bene, allora. E comunque, non credo Let's go. che si incontri dopo. Mm? Tu dici? Magari è un bu, e invece no. <ride> <ride> Mario non frega niente. Ehi, <ride> <ride> hey, ma ti sembra <ride> nudo! Sono solo un idraulico di mezza età, non si tratta così. Non si trattano così le persone. Ubu7 Te. Maestri del teletrasporto. Allora, come funziona il BU7? Allora, come funziona il BU7? Allora, ce lo spiega. Eh, Bimo, volevo dire. <ride> non volevo dire Bimo. I miei sensori mi dicono che questi nemici sono maestri degli attacchi a distanza e del teletrasporto. Ah oh, davvero? Io pensavo che la intro del nemico mi dicesse che sono. sono. Potrebbero sì, prenderci <ride> ai <ride> potrebbero <ride> prenderci <ride> attaccare e scomparire prima che possiamo reagire. Decisamente poco sportivo. E non sottovalutate le loro mezzucci. I V7 te attaccano per atti possono attirarvi come le sirene con i, con i marinai. Ah, come funzionano i Vv7 te? Ah, non ce lo spiegano molto bene, però loro eh, la loro azione di movimento è teletrasporto. Quindi.. loro allora, intanto vabbè. Ho sbagliato. Volevo cliccare questo. Sono questa. immuni al coso dell'eroe. No, però hanno come un da... raggio di azione molto ampio, a dire poco, direi. Cioè, possono quasi fare tutta la mappa, come potete vedere. E, inoltre, movimento, tra virgolette, perché loro si teletrasportano da un punto all'altro. Quindi, non li possiamo... Non, non possiamo attivare la vista dell'eroe quando, diciamo... Ho appena detto, tu gli hai detto no. Ciao. Ah, ah e poi hanno come arma, diciamo... Ehm, Luigi, praticamente cioè no, Sniper, ci attaccano da lontanissimo e poi vabbè hanno la danza. La Magnetica Danza, praticamente, quindi dobbiamo stare attenti Allora... Ehm... No, avevi detto che l'avresti chiamata sempre Danza Magnetica, perché il... Perché mi sarei confuso, <ride> ma non perché lo voglio fare Allora... Ehm, io direi, qui sarebbe una buona cosa mettere Luigi visto che combattiamo fuoco con fuoco quindi vabbè, Mario sta per forza, Luigi eh, rabbit, vedete Peach non posso metterla eh, Perché deve esserci almeno un Rabbid nella squadra eh, Curatore Effetti Oppure Berserker Vediamo mm. Dipende da chi si muove di più Perché se scappano Io direi Berserker però. Beh io direi Visto che Luigi è molto vulnerabile Secondo me una fonte di cura c'è C'è bisogno Quindi metto Rabbid Peach Combattiamo, allora per prima cosa attiviamo ah, il potere oh, il M cambio, Il cambio di, di tema Si sì. eh, Il piedellesto di Luigi e alla fine aspetta cosa sono? C'è un, un solo BV7 qui c'è ziggy ziggy Due bv e tre, tre bv Aspetta qua c'è un altro Giusto? Quattro BV7 uh. Come quattro? Sì, ah, è vero quattro. Sì, quattro, ce ne sono. Aia. Ah, yeah. Ok, allora. 4B7, 6, due ziggy. attiviamo lo sguardo d'acqua di Luigi perché il PLS non mi serve più di tanto. E anche se non riusciamo a prendere eh, i cosi, magari, almeno. Ah, lui dovrei... Quanta vita 180. Mm. Con la sentinella riuscirei a ucciderlo, forse? Non lo so. Gli faccio molti danni, eh. Però questo fa molto più danno. Allora, sì, che l'ho pure potenziato col potere. M, quindi. Ah, mettiamoci qua con Luigi. Vediamo un po' come fare. Questa lo colpisce sicuro. Però non fa Calde molti danni. danni. Però ha più probabilità di inchiostro. Allora aspettiamo con Luigi ad attaccare. Direi di supportarlo con Rabbit Peach. Vai Luigi, ce la puoi fare. Grazie, no! Rabbit Peach. <ride> e poi Luigi muore. oh <ride> oh. Allora ci mettiamo qua e assorbiamo un po' di danni per Luigi Mentre Luigi fa attacchi Allora, suicidio oppure attacco Attacco Già si deve assorbire i danni e poi eh... Attacchiamo questo e poi speriamo che Luigi lo riesca a colpire In realtà non so se il Miele funziona sui su Boku 7 se. Penso di sì Perfetto Ok, quindi uno ce lo siamo levati E l'altro dovrebbe attaccare Rabbid Peach Se siamo fortunati Ora Mario vai dall'altro lato Fatti un po' di, di strada A fratello. No, no, non ce la fa Qua non ecco lo vedo nemmeno Qua è inutile mettersi eh, Mi sa che Mario non può fare niente a sto turno I WW7 ti hanno la scivolata? No Si teletrasportano quando si muovono Marco Perché dovrebbero avere la scivolata? Mi sembra che... un po' troppo stupido OP è OP Tocchiamo lui, giusto per rompere un po' la cover, l'ho distrutta, però non servirà a nulla. Ok, le zighe iniziano già a muoversi a fare attivare i loro poteri inutili. Ah, ecco, mi ero dimenticato di questo. <ride> mi sono dimenticato della vista dell'eroe. Cioè, sì, cioè, certo, ok. Bella magnifica danza. Perché non ha avuto effetto? Perché è stupido e l'ha usato dove nessuno poteva raggiungerlo ma qui è scemo allora eh, eh, eh, da qua dove dovrei andare Vediamo cioè i nemici dove sono? ci sono qua giù? Uh, secondo me puoi martellare i ziggy potrei non è vero posso martellare uno ma mi prendo troppi danni nel processo cioè lui è andato fino a qua vabbè che, che cosa mi sorprendo si muovono uno di 30 km questi ogni volta eh, se prendo il tubo dove mi conduce? Qua sotto, giusto? Sì quindi. Potrei farlo e eh, prendermi un sacco di danni e poi espormi a quelli là No, no grazie E ha pure il, il veleno Quindi, ahia Qui su non c'è Qua su vai, non vai nessuno Vai sopra e tipo controlla il mondo da lì Potrei <ride> mettermi qua Facendo questo doppio coso E manda la sentinella contro questo È questo chi lo uccide? Nessuno però è meglio, meglio avere un nemico vivo invece che averne due in fin di vita. Ah Luigi ovviamente deve andare qua sopra per forza. Quindi basta che, basta che ti... Ah, posso basta. sparare pure quello laggiù. Vedi, lo do one shot praticamente. Eh, no, no, non colpire i zighi, siamo inutili. Cioè, so. allora. Tieni per ultimi, tanto. Uh, allora, se mi metto qua, secondo me quelli vengono avanti e mi uccidono, però... Bisogna prendersi i rischi quindi scivolata lui metto qua eh, Lo sparo con Luigi e poi mando la sentinella all'altro Oh yes Avrei potuto attaccare l'altro e ucciderlo in un colpo Vabbè Beh sei andato sul sicuro Quanto Miele? sono deboli senza... Perfetto, perfetto, perfettissimo Miele Sì, uh. dai mielato Ok, allora so, co so cosa fare con Mario, allora Ci arrivo? Non <ride> so cosa faremo oggi Aspetta Mischia Blaster, ok, ci arriva Quindi, se mi metto qua Non ho molta copertura E questi zighi, secondo me, mi arrivano sopra e mi uccidono Quindi mi metto qua Qua forse eh, Ma qua poi ci arrivo? Mi sa di no Non credo proprio anzi Allora ci mettiamo qui Spariamo lui 30 danni in chiostro E poi Vista l'eroe Se quelli ziggy provano a salire Sono morti E qua la cura la risparmiamo per adesso Ma Ecco Ora si muovono mm. e ora muoiono ho, ho, ho, Un personaggio ho, può avere tre effetti alla volta In che senso? Avere tre effetti tutti insieme Cioè quel quello. Quel, quel. No, quel bubusette Ha inchiostro e miele Ah sì, si sì, può E que, Cioè può averne un terzo Può avere anche ghiaccio Può avere ghiaccio e inchiostro nello stesso, stesso momento Anche se non ha molto senso visto che entrambi S eh, Stanno, cioè, sulla, stanno testa. sulla testa <ride> Però ok eh. Quindi ghiac ghiaccio in inchiostro e miele sono me messi, si possono avere messi tutti insieme che è praticamente la, la pietrificazione. Chi è che manca? Scusa, dove sta? Ah, Lui. qua giù, ah, vedi. quello che hai, che hai provato ad attaccare con Mario e che poi siete trasportato subito. Allora, quindi facciamo la scivolata e poi mi metto qua? ho 50% di salti Sali sul colpire. tubo e prendi, non so, il da Luigi. No, faccio, salgo sul tubo e scendo dal tubo. Così posso, posso arrivare qua. E, e non lo colpisco, allora. Prendi il salto da Luigi e buttati giù. Luigi, Luigi, <ride> Luigi. Non posso. Ah, ci arrivo giù. <ride> che cosa, Che senso <ride> ha? Non lo raggiungo lo stesso. Facciamo così, va, Mi metto qua. Bonk. lui è morto. Ci mettiamo qui. Spariamo. Ok. Uh, cura. Dov'è Mario? Mario avrebbe bisogno di un po' di cura? Non credo. Curiamoci. Non credo Mario più che altro... Mario morì nel turno dopo. Non credo <ride> più che altro perché non lo posso raggiungere. Quindi allora, ci mettiamo qua e lo spariamo di più direttamente. Dio, usare il tubo e martellarlo. Ma non ha senso. There is no need. Yay. I'm a winner. Mm -hmm. oh. Cura? No. no. Oh, oh, oh. Pensavi, povero stolto. Allora, quindi, eh, questo è il campo di battaglia. Questo non è il campo di battaglia, però mi sembra che si vada un po' troppo avanti. Eh, magari c'è la statua. Vedi? Okay. Yeah, uh. eh. Sali la statua. Per fortuna queste inquietante armature non sono indossate da qualche malintenzionato. Quella sì che sarebbe una vera rottura. Bipo. Dov'è la statua, scusa? Lì, dall'altra parte. Sicuro mi triggerò una cutscene andare da qua. Se all'inizio di una battaglia ti triggerò una cutscene. in oh, Oh, piazza Ok eh, Questo cannone mi sembra una No, ci deve essere un cannone dall'altro lato per forza Sì, vedi in quel cannone Non puoi più tornare <ride> Sei bloccato lì No, vedi c'è un baule C'è pure un fungo Un altro taroccato Lo voglio questo, sì E eh, non posso tornare indietro uh... Dove mi manda Dove sto Dove sono Marco Non capisco È cosa più. per farti impazzire Ma tanto poi torno indietro Sto superando campi di battaglia Su campi di battaglia Yay yeah, Altre sfere Dieci Ok oh. Ok um, Dove sono Qua si va avanti Come Quindi andiamo indietro. indietro. Mio Altri tarocchi. Mamma mia. Wow. Sì, ho capito, calmo. Quindi dovrò rifare tutta sta strada poi. Oh. C'è una ragazza. Sto tutti, morendo. Tutti i tubi sono. Di nuovo inizio caldo, fine fredda. Ah no, era il contrario, no, era al contrario in prima no, cosa. Inizia freddo, fine caldo. Uh, qua si va ancora più indietro, giusto? no? Sì, si va indietro. Ok, però io voglio andare indietro perché voglio vedere che altro c'è qua. Ah, nel campo di battaglia non dovrebbe esserci nulla, di regola. <ride> Se siamo fortunati. Eh, qui abbiamo fatto il, il coso A questo punto vai sul cannone, vai col cannone Così eh non sì, sì. fai tutta la strada Eh sì, mi sa che l'hanno messa a posto Oltre che per prendergli Tutte le cose Ok, quindi IAW yeah. yeah. Eeeh, let's go Sconfiggi tutti di nuovo Oh, ecco qua Come se i bubussette ne... Eh, sì Come se i 7 non fossero abbastanza Qui è anche pieno di bu Riesca ad avvertirmi nella presenza Se avvicinate troppo inizieranno a inseguirvi Poi quando sarà il loro turno Vi trasporteranno fino a un altro punto del campo di battaglia Non è una cosa buona No perché mi sa che i punti dove vi teletrasportano sono sempre prefissati Allora eh, Potrei aumentare No, voglio più, sal voglio più salto schianto eh, Rabid Peach oh. O forse letteralmente il punto opposto On Rabid Kiji Rabid non rabbid eh, Mafia Rosso No, ah, voglio più danni qua E eh, pesca, niente Ok Vuoi usare questo team? È la vera domanda, vediamo. Allora. Ziggy subito qua per iniziare. Ziggy subito qua per iniziare. Eh, I Bu sono qua. non me li fanno interagire. Quindi suppongo non vogliono farmi interagire con i Bu. E abbiamo qua gli aiutanti spaventosi. Eh, vedete com'è Bu W7 c'è scritto spaventoso accanto? Eh, non è, non è un unico per quest'area il nemico. Non ci eh, sarà che. Come tutti prossimo. gli altri nemici. Non lo so, però. <ride> Ok, quindi sono solo loro. Tra virgolette solo Proviamo con questo setup, dai. Non mi sembra alla fine così male. Ah, allora, potrei M, di tutto. Come sempre. Eh, questa, ok. Perché? Non potevi fare il PLS. No! Ma quando Luigi cammina, tecnicamente dalla prospettiva di Luigi, anche gli zighi si stanno muovendo. Il che vuol dire che lui, Luigi potrebbe attivare la, la vista dell'eroe mentre sta camminando. hai bevuto troppo latte con Nesquik. Allora, se mi metto qua il bu si attiva, mm -hmm. e non voglio. Uh, non ho altra scelta. Se voglio avanzare devo per forza tirarlo. Ok, quindi ci attiviamo lo scudo. E poi andiamo tutti da questo lato. Perché non voglio che nessun altro venga attirato nel raggio lì. E buttiamo questa per distrazione. Per uh, si spera prendere almeno un, qualche nemico. Il turno di qualche nemico. Devi mettere PLS perché gli altri non possono arrivare da quell'altro lato. Esiste il salto team, Marco. E Luigi può arrivarci quando vuole. Vedi, Luigi è strong. No, non ci può arrivare. In Goro. Tu Luigi. mai hai detto che non vuoi che Aspetta, può... no, no, no, uso prima Mario. Allora, scivolata. Eh, Luigi che fa? No, no, no, spesso, sai? Silenzio, ma no. <ride> Perché mi dai fastidio allora? Perché devi imparare Luigi ci arriva qui? No. Sì, ci arriva, quindi... Mario, scivolata qua, schianto qua e arriviamo qua su. Col B No, tanto senza B Senza Bu E eh dai, non ero nemmeno nel raggio del bu Vabbè, allora ti perché ti ha preso? Perché è stupido. Ok, Luigi. E poi arrivi qua. E Luigi mettiti in salvo. Non lo so. Mi sa che gli ruba il bu No, no, non funziona così. Non credo almeno Cioè, finché sta. Finché è il turno del bu non, non cambiano. Ok. Quindi Mario adesso. Spara quello. Bonk Colpo aureo. Che okay, Luigi ti puoi attaccare. Potenzialmente. Però 50%. Chi è questo? Questo è ancora vivo. Sparalo. 50%. E non voglio sprecare un colpo su un, uno con 5 PV. Sinceramente. Anche perché Luigi ha la vista dell'euroe. Quindi anche se si avvicina, muore. Uccidi il 7 No, tiro una sentinella a lui. Vediamo. Sì, lui ci arriva subito. L'unico a cui arriva subito. È un, un aiutante. Di, de definitivamente di farlo. Let's go. L'ho distrutto. Bene, ora tocca i Bu. B. Ci. Ok. Non male, non è troppo. Va bene, ok. Ok. Ci riportano all'inizio, praticamente. E respawnano lì. Quindi mi bloccano la via praticamente. <ride> Grazie. Luigi, oh, ti sei svegliato Luigi, potevi farlo prima Okidaki ok, ok, buona ah, Ti sei ricordato di fare il coso lì, bravo Bruh! bruh. bruh. Molto, bruh, bene, bruh molto bene, molto bene Ok, bruh, la sentina Laura avanza, bruh. perfetto Ah, <ride> <ride> <ride> <ride> mielato <ride> Mielato <ride> non prende oh, nessun altro tranne me però... sei così smielato eh? oh bubu7 sei se, se, co così smielato ho detto mm, non ho capito Perché è mielato ah ok ci cioè arrivano da questo lato lo... non vedo perché mi sto facendo tutti questi problemi salta sul bubu bu te Sto cercando di capire dove sono gli altri Sono lassù Perché sono lassù? Perché mai dovrebbero? E ora voglio capire Vale la pena usare la vista all'eroe oppure È sprecata la laggiù E stanno? Non, non, non li vedo eh, Infatti stanno qua su Sono tre tre sole di qua <ride> L'aiutante no L'aiutante? Ah, Io direi di usarlo perché c'è l'aiutante Forse si mette abbastanza vicino Per poterlo colpire. Uh, Luigi aspetta Rabbit Peach Rabbit Peach non aspetta nessuno La sentinella non ce l'ho E carica il blaster Secondo me il limite dei turni è 4 quindi devo essere veloce Tanto mi mancano solo due Però sono i due più fastidiosi uh, no faccio al prossimo il nel caso il Vai! La cosa più. Tanto non mi può colpire perché mi teletrasporta via il WU. <ride> Peccato che poi il v 7 si sia trasportato a me. Quindi. Sì! Ah! Ok. Dopo questa, dopo questa leggera. Ehm, esultazione, possiamo rompere la. Che co. Era un coso all'inchiostro. Oh, ok. Ora speriamo che l'aiutante non sa chi me. Intanto ti teletrasporta in ebu Sperando che sia di nuovo all'inizio Sì, ok, quindi sono predeterminati i punti di teletrasporta in Bu. Non sono a caso. Come sospettavo E piuttosto a caso sembra dove spawnano Sempre in una predeterminataria Ok, lui è morto, perfetto, easy Easy Dimmi che era l'ultima battaglia, così Luigi può vivere sì, 2 su 5 è, Il problema è che non è l'ultimo... L'ultimo... Il uh, livello bling. di oggi Invece sì, sono due capitoli che abbiamo fatto Sì ma non è di oggi Ah vabbè Che c'entra Io yes, oh, Altri due livelli yes, yes. Vabbè Dite che quel grammofono potrebbe essere una delle um, reliquie della virtù No No Scusa che fai? Accendi il condizionatore e tieni la finestra aperta? Eeeh, yeah, Rebu che non appare in questo gioco. Mi sembra di aver visto questo piedistallo. Un piedistallo d'oro simile a questo da qualche parte. Ma dove? Devono essere collegati in qualche modo. Forza, prendiamo quel grammofono e vediamoci di torno. Questo posto mi fa. farebbe accapponare la pelle se ce l'avessi. Oh, oh. Cosa? Un passo sì, simpatico. Oh, oh, oh. uh, Dov'è che? È? Di qua si va avanti o indietro? Di qua è l'unico battaglia. Quindi, di qua vai a sinistra come sempre. Non andare a sinistra Dai saltate Una... <ride> C'è pure il bordo potete camminarci Quante storie Allora qua non c'è nulla Ah per forza di qua andiamo Ah vabbè che Sì vabbè è giusto Yoink Oh I see I see you Mario Luigi, stop watching me! Mario! Luigi! <coughs> Loads, <done>. gun! <laughs> Mario, this is your last mistake! This <laughs> is your... Uh, this is your last mamma mia! You mamma your last amia, Mario! Luigi, what are you talking about? <laughs> last, last <laughs> Mama, your last amia! Yeet! Oh le ok allora qui eh, abbiamo già fatto qua no è nuova Non credo No non è nuova Ah si sì, ci ha riportati indietro per mettere il grammofono al suo ah, posto Ah eh, che, che dove pensi che ci stesse mandando? Non lo so You mama di your last a mia. Dove che. Ah questa è la prima, la prima battaglia Qui ci sono soldi che io voglio Absolutamente. Ma la mia Mario Non dai lì. Mi lì è venghiete. per attornare, infatti. Mm. Ma dove devo andare? Avanti. Quale avanti? Ah, ecco qua è il peristato. Yeeeii Wow Sì, tre ore. Ma si apre metà del cancello e non vogliono passare ancora. Ah oh, no. Let's go! Okidoki. Ok, Okidoki Mario. Okidoki ok, ok, Mario. Ok, Mario. Ah, siamo chiaramente sulla strada giusta. Vediamo se il nostro ineffabile ammiratore ha qualcosa da dirci. You got message. Ben fatto, avete trovato una delle regole qui spero sia stata un'esperienza particolarmente sgradevole. Luigi sospetta qualcosa. Cioè, sgradevole per i vostri nemici, si intende? Era <ride> vipcia. Ah, yes. Per ottenere la seconda regola in cui è della virtù dovete affrontare un viaggio lungo e pericoloso, al termine del quale probabilmente vi attende una fine orribile. Divertitevi. i <ride> viaggi che loro reagiscono a cose che non abbiamo ancora letto. <ride> Beh, voglio sperare che questo, fan, eh, questo tasma fan valga tutta questa fatica. Spoiler, no. Ho, ho, ho. Ma se c'è anche solo una possibilità che possa aiutarci a scambi di JVS Ma non dobbiamo provarci Spoiler no <ride> Spoiler no. no, cosa? Dai, ancora un po' <ride> Taglio qua No a assa Prima i soldi eh, e poi tagliamo qua. Sì, ma se sei già andato. No, là. volevo tagliare per andare da questa. Ah, giusto. Era chiuso il cancello là. S eh, que questo è il coso del cancello chiuso. Uh -huh. Qui ci siamo andati a. Ah. Uh -huh. È una nuova aria. Oh, oh oh. Yes, yes, yes. Yes, Mario, it is. Casa nelle palette. Pal non ho niente idea di cosa sia questo posto è un posto da esplorare sì, ecco, ma questo. non so se era già aperto prima non, non l'abbiamo visto cos'è il genere mi sa che non era aperto appunto ok mi devo guardare per bene intorno è un po' difficile di conoscere le aree in questo gioco c'è la mappa è enorme Ok allora entriamo in un, questo tubo Un posto dove si riconosce benissimo ogni stanza è Underfield okay, wow. Nobody asked Now i Entriamo in questo tubo Uh ok Uh ok Bim bim bim bim Che ritiro quello che ho detto non è assolutamente un episodio corto <ride> ah è ora ah all right 10 sfere ok ne dobbiamo ancora usare quelle della scorsa battaglia quindi ci sarà utile eh, domanda come faccio a tornare indietro okay, devo camminare okay. Ho schippato la mia parte preferita. Ok, quindi aspetta. Quel tubo l'ho usato, quel tubo l'ho usato, giusto? Sì. Vai sulle scale. Scale? Moni? Mormoni? Moni, moni, moni, moni, moni, moni. E un'altra canzone? Scontro ghiacciato? Eh, qui è finito quanto guarda basta ma basta ah. e ora possiamo andare qua finalmente cazzin cazzin cazzin Yeah, ultimo! Ok, eh, quindi. Eh, livello del gioco! Sì, certo. Allora, quindi mettiamo queste qui: 65 per Mario Abbiamo detto che voglio. Questo. Rabbit Peach. Voglio. Niente. Rabbit Luigi. Voglio. queste Gore Luigi. Voglio. In realtà, con Luigi adesso che cosa faccio? Probabilmente aumento del salto team. Sì. Robin, muoio, morio, muoio, più danni. Peach. voglio questo. Ok. Quindi, nella prossima parte di Mario Kart, Skin Dogma, 3 e livello 4. Quindi, eh, sì Iscrivetevi, rispondete al sondaggio, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!